Valutare le soluzioni tecnologiche migliori per le tante esigenze di una pubblica amministrazione è un'impresa quasi disperata, non è per niente semplice. Si devono considerare tanti elementi, cercare di ottimizzare il rapporto tra l'efficacia del risultato e l'efficienza. Insomma, trovare un compromesso tra la qualità del servizio che si realizza, da una parte i tempi e i costi dall'altra. Scegliere quale tecnologia sia più adatta, proprietaria o aperta, e trovare la soluzione che renda l'investimento in un progetto di government o di open government sostenibile. Forse una ricetta perfetta non c'è. Sentiamo alcuni suggerimenti, alcuni spunti che ci dà Flavia Marzano, presidente degli Stati Generali dell'Innovazione. Quali sono gli elementi più rilevanti in un progetto nella scelta della tecnologia più adatta? Gli elementi più rilevanti che vanno considerati sono eh, diversi, ora in ordine forse non, eh, non di importanza ma sicuramente cercare di capire se è una tecnologia recente o se è una tecnologia consolidata perché l'approccio comincia a cambiare, se è una consolidata posso probabilmente trovare già altre amministrazioni che l'hanno usata, verificare se e come l'hanno applicata e che cosa possiamo eh, come possono supportarmi e aiutare a gestirla meglio, eh, capire se è, soprattutto se è consolidata ma anche se non a maggior ragione se è recente, se la manutenzione e l'assistenza vengono da vicino o da lontano, se l'azienda che me la propone è un'azienda che ha eh, forza in termini di eh, esperienze tecniche e sul territorio riesce a produrne, se ho internamente al mio ente competenze sufficienti per poter gestire questo cambiamento, quindi acquisire eh, questa nuova tecnologia o se devo io prevedere formazione interna o viceversa se non c'è proprio alternativa alla formazione, se devo prevedere una consulenza che mi supporti nell'adattamento di quello che ho alla, al nuovo, alla nuova tecnologia. Quanto e se esistono costi di manutenzione evolutiva, normativa e simile. Quanto la soluzione che vado ad acquisire è integrabile con le soluzioni che ho già in casa, perché eh, posso anche decidere che vado avanti per silo, se compartimenti stagni, ma se le integro probabilmente è anche più efficace il risultato che ho, quindi eventualmente l'integrazione con quello che ho in casa quanto mi deve costare. Se poi per acquisire questa nuova tecnologia devo fare una gara quante quali competenze sono richieste per poter scrivere proprio i dati, il capitolato tecnico di questa gara e se in casa non ho un tecnico sufficientemente esperto, quanto mi costa e come scelgo l'eventuale consulente per farlo. Una volta fatta la gara altri due pezzi è chi farà la valutazione, sono in grado di farla internamente, mi devo far supportare, come scelgo ancora una volta eventualmente il consulente e poi il collaudo il collaudo che non va dimenticato mai non è soltanto l'installazione che verifico che ho chiesto 100 cose e me ne hanno portate 100 ma verificare che facciano tutto e solo magari anche quello per cui sono state comprate lo facciano con il livello di qualità che, che ho chiesto nell'alternativa tra software open source e software proprietario cosa si dovrebbe valutare bisogna valutare l'alternativa tra acquisizione di software open source o software proprietario. Si può valutare sotto diversi punti di vista, qualità del software, costi, prestazioni. In termini di costi e prestazioni, più o meno eh, si trova del software libero o eh, open source, economico e di buone prestazioni, si so trova del software proprietario, economico e di buone prestazioni, quindi non è su cui... o anche il viceversa ovviamente, non buono e non economico nell'uno o nell'altro. Quindi la vera valutazione e la vera importanza nella pubblica amministrazione acquisendo software è eh, non vincolarsi mai a un fornitore. Acquisire software open source garantisce uno svincolo più forte dal fornitore che non mi può ricattare perché ne ho, eh, detengo, detenendo il codice sorgente sono in grado di adattarlo alle mie esigenze, di modificarlo, di rielaborarlo, di sapere che cosa fa esattamente, questo è un altro elemento, eh, sapere che cosa fa esattamente fa anche sì che io abbia più eh, sicurezza che fa tutto e solo quello per cui è stato comprato. In più c'è quella che si può definire una diversa qualità della spesa, se compro software proprietario compro pago di fatto solo la licenza di utilizzo di quel software proprietario ma non pago il software medesimo ma solo il diritto a utilizzarlo. Acquisendo software open source anche eventualmente pagandolo o anche solo non pagandolo ma scaricandolo gratuitamente e pagando invece tutto il resto appunto vado a vedere che cos'è il resto, il resto sono servizi, servizi che possono essere di formazione, di installazione, di personalizzazione e quant'altro quindi cambia dall'acquisto di licenza all'acquisto di servizi. Questo può essere visto in realtà come grosso vantaggio soprattutto per una pubblica amministrazione che sul territorio va di fatto invece a rinforzare le aziende del proprio territorio che possono fare, fornire appunto formazione e, e tutti i servizi che servono all'amministrazione. In aggiunta, laddove le amministrazioni possono avere già al loro interno un esperto, un tecnico di informatica, gli danno un ulteriore... Eh, strumento per crescita professionale perché anziché installare o disinstallare solo la licenza d'uso di un software altrui possono permettersi di vedere che cosa fa questo software quindi capire come funziona eventualmente adattarlo personalizzarlo alle esigenze dell'ente e in questo modo per esempio anche garantire il riuso che ha avuto un po' di difficoltà nel nostro paese a, a, a nascere ma se io ho un applicativo che funziona lo adatto alle mie esigenze detengo il codice sorgente, lo posso dare a un'altra amministrazione che a sua volta lo adatta alle proprie esigenze e lo, lo personalizza per quello che gli può servire e di conseguenza almeno nel tempo si arriva al pareggio economico per cui magari pago il cambiamento, l'adattamento, la formazione, eh, l'inserimento di nuovi passaggi per adattarlo al software esistente ma prima o poi smetto di pagare licenze e di conseguenza prima o poi comincio anche a guadagnare in termini di, di momenti di spending review probabilmente è un elemento da tenere fortemente in considerazione. Il riuso in Italia non ha avuto molto successo, per quali motivi? Il riuso non ha avuto molto successo nella pubblica amministrazione italiana per diversi motivi. Da una parte il catalogo un po' scarno, quindi poco aggiornato, con poche centinaia di, di, di applicativi, poco facile da capire, da interpretare, eh, poco pubblicizzato quindi, ma d'altra parte anche nessun vantaggio vero da chi eh, ha del software da fornire, nessun vantaggio nel, nel proporlo a terzi, nessun obbligo peraltro, e da parte invece di chi potrebbe eventualmente riusarlo, la difficoltà di capire esattamente quel software che cosa fa e nessun obbligo di riuso da parte di chi potrebbe riusarlo e quindi forse anche questo manca. Probabilmente individuare un meccanismo di incentivazione per il riuso potrebbe funzionare. Quali sono i vantaggi per una pubblica amministrazione di una soluzione cloud? I vantaggi del cloud nella pubblica amministrazione sono sicuramente diversi, a partire dal non obbligo di avere un server, quindi grosse macchine localmente perché sono, i dati sono altrove, appunto nel cloud, nella nuvola, eh, forse anche richieste di competenze tecnologiche interne minori, proprio perché si tratta soltanto della parte diciamo, di utilizzo e non di gestione e struttura dei dati e delle informazioni. L'aggiornamento normativo è molto più facile e veloce perché viene fatto direttamente in cloud dall'azienda che detiene le informazioni, quindi di conseguenza anche una maggiore scalabilità e flessibilità nei costi senza grossi investimenti iniziali, quindi sicuramente grossi vantaggi ci sono solo un paio di, di punti vanno tenuti in considerazione come punti di attenzione, eh, sono anche suggerimenti che vengono dalla Commissione europea, attenzione a dove fisicamente sono i vostri dati, se stiamo parlando di dati della pubblica amministrazione, i dati devono essere almeno in un paese europeo, suggerisce l'Europa, meglio nel paese di appartenenza dell'amministrazione, anche perché immaginatevi un caso di contenzioso, il foro competente dovrebbe essere almeno europeo e tre paletti che vanno messi nel contratto, io devo poter essere sempre in grado di poter importare i miei dati da qualche parte, di esportarli da qualche altra parte e di cancellarli. Oggi sono con il fornitore A e ho i miei dati lì, quindi devo poter importare aver importato i miei dati, voglio poter passare al fornitore B perché mi conviene, perché è più economico, perché è più efficiente, non importa quali sono i motivi, devo poter esportare da A verso B, importare in B e soprattutto avere la garanzia che A cancelli tutti i miei dati perché devono, sono miei, sono spesso dei miei cittadini in quanto pubblica amministrazione quindi devono, devo avere la garanzia che li cancelli.